Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, oggi vi spiego come collegare qualsiasi controller che avete all'emulatore della PS2 Ok, come ben sapete l'emulatore PCSX2 non è altro che un emulatore che consiste a far funzionare i giochi della PS2 quindi per quelli che non ce l'hanno basta che vanno sul sito ufficiale di PCSX2 andate su un download e scaricate il vostro emulatore per windows, linux, mac e quindi una volta scaricato apriamo il nostro PCSX2 una volta scaricato e installato andiamo un attimo su configurazione, controller, impostazioni, plugin pad 1 e come potete vedere io adesso ho collegato un controller al mio pc quindi ho co collegato un controller della switch adesso vi faccio vedere per il dispositivo di cattura video eccoci qua allora questo qua è il controller della switch quindi se io adesso guardate bene lo schermo <coughs> se io adesso eh, clicco su l1 l1 l1, R1, R1 Facciamo pure L2, la stessa cosa Si cambiano così i tasti Si è selezionato così il comando del controller della Switch sul le, pad 1 dell'emulatore PCSX2 Quindi che significa? Ho dato i tasti del mio controller alla Playstation 2, l'emulatore Quindi... E poi qua, up, left, right, down, up, ecco qua, guardate, è semplicissimo, così, così, così, ok, poi le freggettine, vabbè, qui sopra abbiamo X, Y, A e p io faccio finta come controllo della Playstation che sopra c'era il triangolo, ma c'è ancora sulla Playstation di oggi la 5, quindi... Il cerchio si trova a destra, il quadrato si trova a sinistra e la freccetta si trova in basso e mettiamo B. Qui invece ci sono gli, gli analogici, quindi questi qua, che possiamo muovere. Quindi lasciamoli così come stanno e facciamo applica. Ok. Io adesso apro un gioco qualsiasi, un gioco vecchissimo del 2004 che ho sempre giocato quando ero piccolo avvio da iso completo eccolo qua crash e apriamo crash altoparlanti altro invio come potete vedere io cliccando così salto l'animazione perché ho provato a collegare il controller della switch al pc senza fare quella configurazione e non me l'ha dato cioè non mi ha dato i tasti ok quindi ci cioè, start faccio carica partita con il tasto x che sarebbe b sulla switch Uh, metto questo Forza Madonna, la mi grafica riesce. è Stammi vicino. Bella vecchiotta. Già. Potete vedere, io mi posso muovere, posso saltare, posso fare le stesse cose che facevo sulla PS2. Ok, il cerchietto. Mi ricordo ancora come si gioca. Oh. In Vabbè poi c'è la scenetta questa qua del Waku. E... Puoi convocarmi rompendo queste casse. Contattami tre volte e ti concederò poteri speciali. Special. E niente, funziona. Funziona. Possiamo anche uscire, tanto possiamo anche premere direttamente Esci. Ci chiuderà automaticamente uh, il gioco. Sembra su configurazioni, controller, impostazioni, plugin. Pad 1 come vi ho fatto vedere, fare, impostare i tasti che volete, uh, pad 2 lasciatelo stare, Pad 2. però so che si può giocare in due, come si faceva un tempo, basta collegare due controller, sì, due controller al computer e, e selezionare pad 1 e pad 2, ok, semplicissimo, non ci vuole niente chiudiamo qua cosa abbiamo più? USB mozioni plugin lasciamo stare così come sta video di posizioni plugin se avete vabbè qua la mia mi ricordo quando giocavo su un portatile di merda e qui c'era scritto intel graphics eh, del 2007 madonna mia che schifo e niente eh, io lascio così come sta gioco con 1090 x 1080 1080p 16 full. Tutto fu tanto sono giochi leggerissimi per il mio PC Quindi ragazzi, eh, spero tanto che il mio video vi è stato utilissimo C'è il controller eh? Quindi eh, lasciate like se il video vi è stato utilissimo Oggi vi ho spiegato come configurare al meglio un controller, qualsiasi controller al x 2 eh? Mi sembra che si può fare anche con altri emulatori Come quello del del Yuzu, che sarebbe per la Nintendo Switch, Dolphin, Nintendo, eh, altri emulatori come la PSP, PPSSPP, si può regolare sempre con il controller ed è semplice, basta sempre trovare la configurazione giusta eh, del vostro emulatore e basta, settare, settare, premere i tasti qua e là e ricordarvi che tasti usavate tanto tempo fa e niente eh, grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao